Di tornare tutti alle monete nazionali e di utilizzare l'euro per gli scambi commerciali. Ci vogliamo pensare e pensiamoci che cosa potrebbe succedere. Beh, questa idea nacque per primo a Keynes, durante il periodo che contava le cose di Bretton Woods, perché non voleva che il mondo girasse sul dollaro, o meglio, non si voleva che il mondo girasse su una moneta nazionale di qualcuno per evitare che questo qualcuno potesse ottenere un vantaggio. E quindi disse: perché non pensiamo ad una moneta esterna di nessuno? fatta da istituzioni internazionali che poi regolamentano gli scambi. Ora, come soluzione momentanea e quindi che nel tempo possa essere sviluppabile fino all'eliminazione della stessa, e quindi fino a un concetto di rapporti tra stati che, parla, che partano da un reciproco bisogno, indipendentemente da quella moneta esterna, potrebbe anche essere auspicabile. Quindi potremmo anche partire così e poi capire che non ci serve questa moneta interna, chiamiamolo Banco. ok? Allora questo banco potrebbe anche non servire. Perché non si misura in maniera nominale, cioè con una scritta, no? 10 banco, 100 banco, un milione di banco. Non si misura così la soddisfazione nell'utilizzo di beni e servizi reciproci trattati. Ma nell'ottenimento di quantità fisiche. Cioè, a me servono il piacere del no? Mi voglio comprare le no? Mi compro le no! indipendentemente dal fatto che poi io potrei avere un disequilibrio nell'importare troppe le no e quindi andare sotto con il l'impatto perché poi di fatto pensa la voleva regolamentare sull'equilibrio cioè dicendo che dobbiamo stare a zero quindi se importi troppo ti multo perché importi troppo e ti importo a dover esportare e se esporta troppo chi esporta troppo è multato e è costretto a comprare però questo poi non genera diversione di equilibrio nella soddisfazione dei bisogni noi produciamo dei beni dei servizi, perché qualcuno ci dice a voi può servire l'assistenza sanitaria, può servire una barante per i vostri aiutori, può servire qualsiasi cosa vi può servire, troverete qualcuno che la va a produrre perché trae un profitto da loro. Questo è il capitalismo. Ok? E questo produzione ogni giorno, da da bar, fate colazione, un caffè, un cornetto, quant'è? 2 euro. Ok? Perché c'è il caffè nella barista? Perché sappi voi che il caffè. Se andate in America a bere un caffè come questo qua, l'avete chiuso, perché in America il caffè è così. Lo, ne ho bevuti lì, porca miseria, è così ti danno questo pappietto di acqua sporca che ha un sapore orendo però, però è quello che vogliono loro quindi qualcuno tu lo produce tu lo paghi e quello, quella persona che, a cui tu l'hai comprato ottiene un profitto. Questa, questa logica deve essere alla base dei rapporti poi trattati a noi ci piacciono le remonti ci compriamo le remote e mandiamoci tutti in barma per dire che cioè, ti sto tirando però non deve esserci una regolamentazione monetaria alla base di ciò, perché la moneta è una, un quantitativo nominale, un numero. È come la strada. Voi quando fate una strada, no? Cioè quanti chilometri ci vuoi per arrivare da Sassari a Roma? 700 km, mannaggia cioè, lo finiti come per la strada, finisco il mare. Ma che finiamo i chilometri noi? No, e non possiamo finire nemmeno la moneta, non so sono ospitenti, ma adesso capiamo. Però è contro dell'uscita del nostro paese dall'euro, è contro? per iniziato a dare contro per far vedere che non è che è una scelta che noi facciamo perché ci alziamo la mattina e poi l'anno scelta da me si potrebbero verificare versioni politiche di trovare oggetto è inevitabile ma queste cose le lasciamo gestire a chi favorifica no? cioè se no facciamo tutto noi ok potremmo comunque trovare soggetti potenzialmente favorevoli e altri sicuramente sfavorevoli a ciò e che cercheranno intimidazioni con pressioni e minacce di ritardo attenzione dobbiamo iniziare a prendere consapevolezza del fatto che quando la politica si muove perché dietro c'è qualcuno che spinge a livello economico. Eccoci. C'è Kohl, che voleva fare l'Unione Europea dietro c'erano i potentati finanziari e dell'industria pesante franco tedesca, che spingevano e finanziavano, le lobby che stanno a Bruxelles sono finanziate da questi soggetti. Bruxelles la è la commissione, quello che gli passa davanti, quasi neanche lo vede, timbra e passa, sono tutte cose che scrivo da European Roundtable, il group of 30, ce ne sono, avete visto prima, 2500, un in quantitativo indescrivibile. Di Quindi di fatto potrebbe esserci una problematica di questo tipo, ma siamo di che un'impresa o comunque un'istituzione che ragiona per profitto non possa essere interessata ad un paese, il secondo paese ultraizzato, più industrializzato d'Europa, che riparteci dalla meno occupazione. Questo sono il problema. Eh. Quindi perché poi contarci? noi avremo un mercato profilo perché torneremo man mano che la ti, ti chiudi un mercato in questo modo ti conviene punto sistemaativo è qualcosa che va oltre l'economia Allora di fatto se come si dice se tira profitto io sono più interessato a, tirar, a prendermi il profitto perché se non lo prendo io lo prendi tu o lo prende qualcun altro profitto. no il profitto non è uno strumento il profitto è la finalità ultima ogni tipologia di organizzazione capitalistica perché se non cresco io cresci tu e siccome io devo essere sempre più grande di te ci devo andare io è difficile che si congano barriere. guardi quando, quando è tornata ad Argentina tutti dicevano che nessuno avrebbe più comprato dall'Argentina è stato uno dei più grandi export mondiali nessuno gli ha dato limitazioni nell'acquisto o barriere commerciali nessuno ma stanno uscendo per altri motivi, non per le esportazioni stanno uscendo per un tipo di politica particolare è un mezzo di forzatura politica ma l'Argentina ha sbagliato nell'utilizzare la sovranità di cominciare, di presa se l'avesse utilizzata bene non l'avrebbe esportato nessuno io però sono moneta sovrana, finanza funzionale e libri ho scritto questi tre che sono i capitati della coda modern moneta, moneta moderna, sovrana lavoro garantito, finanza funzionale allora, lo Stato della la moneta, lo Stato ha di fatto il potere sulla moneta, questo potere è riconosciuto da tutti, guarda le parti da Aristotele, passa per Adam Smith e arriva fino al compote. La moneta appunto, come vi dicevo, non nasce come scambio ma come registrazione di un credito contro un debito e queste registrazioni si perdono nei meandri della storia. Pensate, il professor Michael Hudson fa riferimento alla nascita del concetto di debito prendendo in considerazione l'obbligazione che un soggetto maschile si poneva nei confronti di un capofamiglia quando voleva sposargli la figlia avete presente il film Palla parla con lui? Okay. Eh, quando Kevin Costner si vuole sposare al sua, che va a chiedere agli uomini e quelli gli dicono è il cavallo per una donna è troppo ecco, a dire del sessivo quella è la base del concetto di diritto nasce da lì Ok? nasce come assoluzione di un dovere per un qualcosa e quindi è stata fuori di volta in volta come ho detto prima imposta e già all'epoca su così pensate a Murabi quando ancora non esisteva il conio quindi poi non c'era il conio si faceva pagare ciò cioè che gli era dovuto perché lui era amburabi, in grano, scusate, scusate in orzo e in argento a peso quella era moneta perché tu lui lo dovevi pagare così tutti erano obbligati a dare orzo e, e argento ad Murabi quindi quello strumento, l'orzo e l'argento erano validi per tutti noi diventavano oggettivi a me interessava avere argento appeso perché poi se ancora voleva i tassi io credo cioè che lo devo pagare e non mi ammazzava ecco come nasce la a questo punto io ho un brevissimo filmato di 3 minuti e mezzo perché io lo so che di fatto oggi lo Stato è un cadavere perché è gestito da soggetti che sono veramente erogati e di fatto è stata trovata in nel tempo un'immagine dello Stato come qualcosa che è diventato praticamente inutile. perché? perché se mangiano tutto lo so ma infatti io vi cacciare tutti, io voglio cacciare tutti, ok? Cioè, la buona gestione è importante, è vero, ma mai con l'austerità. E siccome però voglio vincere questa vostra forza, magari anche nel pensare che lo Stato non è vero che è eh, quel patiderma, che è lento, burocratico, non fa niente, so, tutti fanno tutti, vanno a fare vanno a fare la spesa, i dipendenti pubblici, altri, vi voglio far riflettere per il minuto e mezzo, ma questo mi devo ricordare la tecnologia ho un rapporto molto poco ecco, come dire, confidenziale questa è la dottoressa Mariana Mazzucari Mariana Mazzucari origini italiane che parla italiano parla italiano benissimo come parla inglese collabora con una diciamo organizzazione internazionale che si chiama Ailet Ailet racchiude gli economisti di tutte le altre azioni economiche. c'è anche Randall Brain che è una mentira, che lavora con lei e fanno dei progetti tesi a far sì che l'economia di venga fuori. La dottoressa Mazzucato studia in particolare l'incidenza del ruolo dello Stato nello sviluppo tecnologico. Cioè la dottoressa Mazzucato ha fatto un video che vi vorrei che poi andassi a vedere su internet, sottotitolato in italiano, 11 minuti e mezzo, dimostra come 10 o 12 applicazioni dell'iPhone in realtà non siano state sviluppate da Steve Jobs sia le foglie sia le foglie, ma dallo Stato con la spesa pubblica le ha studiate Stato con le qualificazioni Steve Jobs le ha prese le ha catapore e le rimessa su sull'iPhone ha una parentesi da chiudere, quanto costa a phone? 5 700 euro giusto? in America costa 800 dollari non fanno il cambio a moneta sapete perché? perché il prezzo lo fa Apple il prodotto per e sa che in America può chiedere 400 dollari per massimizzare i profitti e quando può chiedere 700 quindi non è vero che se si abbassano i costi poi a noi ci fanno il pelle. e ve lo dico perché a voi vogliono fare la zona branca vi faranno diventare gli africani del Mediterraneo, i veri africani, vi manderanno spazio, o con tutte le forze di cose del genere, okay? con tutte le forze, perché è assolutamente un qualcosa di distruttivo per voi, cioè i vostri figli non avranno, se li avete, e mi auguro che ne avrete, per le prossime 10.000 generazioni, saranno veramente di rischiati, okay? perché all'impresa non vi metterà nulla di avere un azeramento fiscale di diverso, cioè non è che poi lo girano a voi come stipendio, se lo tengono loro come profitto e a voi gli fanno fare la fine dei sommari albanesi, ok? Sentiamo la dottoressa Mazzuccato perché ne vale veramente la pena. Ah ta come no, abbiamo fatto la prova e si sì. no, no, no, no. ah, si dice sempre che meno Stato c'è più efficiente l'economia diventa lei cosa ne pensa? io penso che quello è una grande un grande mito, in realtà se uno guarda tutti i paesi in giro per il mondo che sono cresciuti attraverso proprio l'innovazione che diciamo alla fine è il cuore del capitalismo è quello che lo differenzia dal feudalesimo sono proprio paesi dove c'è stato non solo un pubblico non piccolo cioè forte, e grande, ma anche un pubblico molto intelligente un pubblico strategico se pensiamo a Silicon Valley basta pensare so, all'iPhone no? tutte le tecnologie che fanno questo telefono, un smartphone e non un stupid phone dall'internet al GPS al um, touchscreen display, display no? il fatto che uno può, anche un bambino cosa usare questo telefono sono tutte tecnologie che sono state, che sono risultati di spese pubbliche e Secondo me il grande dibattito oggi, il challenge per l'inglese dovrebbe essere di domandarsi che tipo di pubblico vogliamo, se guardiamo il tipo di spesa pubblica che c'è in Germania, in Finlandia, in Danimarca, in Cina oggi, pensa che la Cina oggi spende 1.7 mila miliardi di dollari sulla nuova generazione di IT, informazione tecnologica, tecnologie che sono eco diciamo, la nanotecnologia, life science su tutti i settori emergenti questo porterà alla crescita in Cina questi sono paesi che stanno usando la spesa pubblica in modo non solo intelligente ma anche paziente e secondo lei questo è successo per esempio in Italia? oggi il tipo di dibattito che c'è in Italia non è su questi temi qua si parla molto di tasse, c'è cioè questo IMU che ha, preso, ha avuto molta eh, attenzione io non ho sentito un dibattito né dalla sinistra né dalla destra su questi temi, su cosa per esempio bisognerebbe fare con la banca statale che c'è in Italia la Cassa Depositi e Prestiti che oggi non gioca un ruolo strategico come invece per esempio lo gioca in Germania invece secondo me in Italia si sbaglia che si pensa spesso che l'impresa è già dinamica e l'unica cosa che lo Stato deve fare è togliere tutto il peso, no? il peso dello Stato in Italia secondo lei questo piano di privatizzazioni che è stato approvato recentemente, è una soluzione questa? Ma queste aziende pubbliche fanno fatica a stare nel mercato per la mancanza totale di un piano industriale e di innovazione in Italia, non perché sono pubbliche o private, e basta guardare quello che è successo con la Telecom, cioè Telecom Francia, è rimasta soprattutto in mani pubbliche ma mani pubbliche in un pubblico con un fortissimo piano industriale in Italia invece si è pensato che semplicemente privatizzando Telecom Italia in qualche modo sarebbe successo un miracolo cos'è è successo <ride> per gli altri investimenti Baroschi che tutti quanti pensano di descrivere. Se lavora, lavora bene e lo fa per tutti. La dottoressa Mazzucato non esce fuori dal cilindro, ok? E non è che sta dalla parte mia, al massimo sarò io che sta dalla parte sua, ma non la conoscevo fino a quando che mi è stata presentata quando ho visto i suoi video di interventi in economia insieme a Professor André. Quindi vedete, come l'economia cerca comunque di girare attorno a queste situazioni problematiche per trovare una soluzione che sia assolutamente alternativa all'austerità. e intanto lo Stato deve ottenere il suo ruolo e l'alternativa politica potrebbe anche già esserci insomma, oggi si potrebbe partito di Italia per cui ecco ok? le tasse guidano la moneta questa è la conseguenza del concetto di obbligazione che vi ho detto prima mentre prima se non accettavi la moneta del sovrano ti bruciamo, ti truccamo insomma sono trovato per farti del male, oggi con lo Stato democratico è la tassa, è l'imposizione che fa dare corso alla moneta in quanto tale. Come funziona? Lo Stato, vedete <coughs> che si fondi, ovviamente è la moneta fia, ma nella maniera in cui la la va a spendere, cioè spende e tassa nella stessa moneta, quindi spende e impone una tassa. Le persone hanno bisogno della moneta fia per pagare le tasse, perché tutti noi di fatto abbiamo bisogno della moneta fia per pagare le tasse. Non possiamo pagare le tasse in dollari, noi possiamo pagare le tasse in dollari, in yen, in lire no, perché sono <coughs> finite, oggi in euro. Okay? Quando siamo passati dalla lira all'euro, il primo passo fu convertire l'obbligo di risoluzione tri tributaria dalla lira agli euro. Tutti hanno iniziato a cercare gli euro, perché sapevano che con gli euro potevano assolvere gli obblighi di tasse. Questo tende a creare una oggettivizzazione del strumento, cioè, siccome tutti dobbiamo pagare tasse e tutti dobbiamo pagare in euro, tutti accettiamo gli euro. Ecco come va. Io accetto gli euro perché so che dovrò pagarci le tasse e chiunque qua dentro lo farà per lo stesso motivo. Dopodiché, possiamo anche avere i dollari e poi convertirli in euro per pagare le tasse? Assolutamente sì, ma sempre che in euro valete i convertimenti perché i dollari non se ne rendono. Ok? La finanza funzionale, il secondo pilastro precedentemente descritto, perché funzionale? Perché oggi la finanza viene definita solida o disfunzionale: che si fa? Si taglia, perché lo Stato, un po' bene, attenzione, abbiamo visto prima, no? Se no, lo Stato è pesante che è? quindi tagliamo e rimaniamo all'interno dei parametri che ci siamo dati, cioè non possiamo spendere. Quindi, così, non avete mai sentito, Ciampi, la cultura della stabilità? Ma che significa con la cultura della stabilità? Cioè, che significa? Se domani mattina te lanci dal sesto piano col palazzo, sei stabile, sì, di fatto, vai per terra. Cioè, non è che. Mh, di fatto è la reazione automatica tutto. Stabile non significa nulla. E a proposito dell'austerità espansiva, visto che vi piace tanto, e siete convinti che essere austeri può essere espansivo, lanciatevi dal sesto piano, vogliamo se volate. Eh? Perché l'austerità espansiva è come lanciarsi al sesto piano e volare. È uguale, è lo stesso concetto, è come della fisica se fosse di parlare. Che cosa diceva Lerner con la finanza funzionale? Noi dobbiamo utilizzare la nostra capacità di poter utilizzare la moneta in maniera funzionale agli obiettivi che ci dobbiamo dare, e cioè la piena occupazione di fatto, in virtù del suo potere di creare e distruggere la moneta fiat e del suo potere di limitare la moneta dalle persone mediante la tassazione, quindi spendere e tassare, lo Stato è in posizione di tenere il livello di spesa dell'economia a livello richiesto, ovviamente per il mantenimento del pieno impiego. Ecco come dovrebbe funzionare di fatto. Il concetto di spesa e tasse, vedete, tesoro e banca centrale che collaborano, che dialogano, indipendentemente da patrimonio e divorzi avvenuti di nel tempo, eh? è un fattore veramente tecnico. Questo, ok? L'unica eccezione ad oggi la fa la BCE, che non c'è un governo federale. Che casualmente, come vi ho detto prima, non è stato pensato per poter ottenere la promozione, Si vede che è proprio un obiettivo, no? Liquidità, sprechi ed evasione sono all'interno del settore privato. Perché ho voluto scrivere sprechi ed evasione? Perché l'evasione, per quanto possa essere una piaga, se è apri e comunque lo spreco interno, fa sempre riferimento a qualcosa che si è prodotto. Cioè, se io devo rubare, perché i politici rubano, rubano qualcosa che si è prodotto. L'austerità la, evita la che si produce. È peggio. Perché l'evasione, anche se ingiustamente insieme a soggetti diversi, poi permette alla moneta di tornare in circolazione. Perché la posso pure disperdere, no? Ma se io sono austero e non produco, non c'è più nulla da mettere in circolazione, è la magnata di prima. Se faccio una magnata ce abbiamo legata tutte, se ne faccio mezza è ancora il meno. Quindi è troppo peggiore questa problematica. E poi ci sono le tasse che non servono di base a finanziare la spesa. Oggi sì, nel senso, oggi vediamo il numero delle tasse che noi raccogliamo e su quello facciamo tutta una serie di calcoli strani con formule enormi che dicono che di questi fogli, delle formule davvero, tutto il muro potrebbero prendere perché c'è il piccolo intertemporale di bilancio di spesa dello Stato tutti questi stili, perché si stanno ponendo un limite che non avrebbe nessunissimo senso? perché di fatto lo Stato non può finanziarsi con le tasse di base perché se io mi impongo una tassa e voi iniziate a chiedere moneta perché dovete pagare quella tassa se non la spendo io per primo voi lo guardate? ma è troppo così è troppo banale no? Quindi come eppure riescono a fare una cosa del genere perché economia sono di economia ortodossa, di economia mainstream, Blanchard, chi è lui che Come l'ho detto prima? Non ve l'ho detto io a Blanchard, l'economista a capo del Fondo Monetario Internazionale. Chi le fa le regole? Loro. La disoccupazione è il primo di quello l'umanità, Perché se noi abbiamo la nostra moneta, la possiamo usare in maniera funzionale, come diceva Lerner, perché non abbiamo la disoccupazione? Le economie capitalistiche negli ultimi 70 anni non hanno mai portato piena in occupazione ma nel momento in cui hanno recuperato, dopo la distruzione della guerra, avevano percentuali di disoccupazione estremamente basse intorno al 2-2,5% e guardate che qualsiasi governo in quel momento avesse mancato quel tipo di target sarebbe stato subito mandato a casa. Per fino agli anni 60, quasi inizio 70 si è andata avanti. Poi l'ideologia è cambiata, nel tempo si è iniziato a pensare al fatto che invece di puntare alla piena occupazione, noi potevamo avere la scelta tra due problemi, inflazione e disoccupazione, e là ci hanno regalo. Hanno iniziato a distorcere la visione di queste due problematiche prendendole come alternative non ottenibili a livello basso contemporaneamente. Non è vero, si possono ottenere. Le economie capitalistiche generano sulla disoccupazione perché fa comodo questo perché noi potremmo ottenere la prima occupazione che cosa dice la moderna politica nel riguardo? che ci sono i piani di job guarantee cioè di lavoro garantito allora, prima fase principale job il job guarantee non significa che tu hai inseduto i punti le valerelle e te ne vai a casa e ti questi tempo. se ti te trovo non fermiente ti mando a casa ok? perché altrimenti non c'è sempre staremo noi il job guarantee è un lavoro che io ti garantisco ha un salario stabilito e che tu c'hai sempre cioè tu puoi continuare a lavorare e fare quel tipo di lavoro sempre perché paga il Stato centrale. Vediamo i punti che tocca la professoressa Fabrina Cerneva, che è una collaboratrice di Rambaldrelli e che è una professoressa incredibilmente preparata. Il lavoro garantito non è del tipo che vediamo oggi di ricollocamento dove lo Stato genera uffici, provano a dare un lavoro senza però finanziare queste iniziative di trattamento. In inglese la traduzione letteraria è... The job guarantee is not work fair. Work fair significa tutto quello che abbiamo detto fino adesso, perché proprio un sistema. Quel sistema, quello di difficile collocamento, perdi il lavoro, quello di collocamento, salvo, hai perso il lavoro, che è ok, mi metto a disoccupazione, grazie. Se voi poi non rispondete affermativamente alla proposta di lavoro che mi viene fatta, vi pure il sussidio. Non è questo il job guarantee. Il job guarantee è lavoro su un programma volontario, cioè, vi vengono proprio a bussare a casa e vi dicono, ma lei vuole lavorare e non sto che credo, hanno fatto in Argentina. In Argentina, dopo che hanno tolto il casi board con il dolgo perché stavano andando a Taraluce e Pino, a un certo punto hanno detto vabbè eh, proviamo a implementare un piano di giochi, che l'hanno fatto? Bussavano alle ragazzi della gente la, dell la cercavano e gli chiedevano di se voleva lavorare. Sapete che ha risposto più affermativamente? Le donne. Perché i donni si vergognavano a dire che c'erano bisogno di lavoro, sapere l'uomo, no? La donna che aveva il bambino a casa doveva mangiare, ma io voglio lavorare, fatemi lavorare. E due milioni e mezzo stabilizzate per due milioni di persone con sei mesi in Argentina, ok? Quindi qua con un anno ci potremmo quasi divertire, no? Esso non elimina i programmi correnti intesi alla soluzione o marginalizzare il problema delle disoccupazioni, come l'indemnità di disoccupazione, i buoni pasto, ne diminuisce semplicemente l'utilizzo, perché? Perché una volta che io implemento il piano dei garanti, è ovvio che un detto in identità di disoccupazione, te lo do direttamente al lavoro. Non è una ripetizione, non un sostituto un sostituto per il necessario un massiccio lavoro convenzionalmente svolto dal settore pubblico. Cioè, se il settore pubblico deve essere potenziato in sicurezza, trasporti, cultura, ambiente, non è che tu ti metti a diretti a fare i giovaganti. Se hai bisogno di un determinato volume di persone che lavorano per te, tu hai tutto il diritto di assumere. I giovaganti servono ad evitare che ci siano disoccupati sostituendoli con gli occupati a giocaranti a salario Ok? Eccolo qui. Il lavoro garantito consiste in una scorta stabilizzatrice di occupati, cioè invece di tenerci disoccupati, che generano problematiche sociali, depressioni, famiglie comunque disintegrate, alcolismo, violenze verso le donne, verso i bambini, di tutti i tipi che voi potete conoscere, evitiamo che ci sia, chiudiamo il salario delle persone e lasciamo le lavorare, quindi utilizziamo gli occupati al posto dei disoccupati. Non viene strutturato dal governo, ma è finanziato dallo stesso, che cioè non perde mai, il governo non perde mai la possibilità di pagare. Lo Stato, la Repubblica Italiana, secondo la vita, non perde mai la possibilità di pagare. Gli Stati Uniti d'America non perdono mai la possibilità di poter mettere in territorio. E così andando via per le mani. Regioni, enti locali, gli imprenditori socialmente impegnati in iniziative a scopo di lavoro, propongono, organizzano e gestiscono i progetti è perfettamente compatibile con alcune forme di reddito di base come per esempio un sussidio per i veterani o per la sicurezza sociale la professoressa Cerneva vorrebbe inserire anche l'assigno di mantenimento per i figli all'interno di piani di Giocare perché dice perché eh, i figli, Warren Mosler dice abbiamo reso i figli un problema in costo invece sono una in risorsa maggiore. Cioè, cioè questo non è normale no? io ho 33 anni non posso diventare padre perché ho un contratto a 12 mesi che faccio? faccio riscere la nonna? dalla nonna poi la regatura chi lo farebbe qui in mezzo? quanti di noi pensano una cosa del genere relativamente al proprio futuro? questa poi si chiama freno martusiano ma se volete ne parleremo con le domande cioè non è una cosa fatta casualmente comunque vabbè il lavoro, è per... allora, il lavoro garantito frutto a concordia con l'allenamento del settore privato cioè se l'economia va bene questo piano di giocanti è piccolo se l'economia va male perché il privato licenzia la gente perché non c'ha ordini il giocanti si allarga e accogliere tutte le persone che escono dal settore privato, cioè tu non sei mai disoccupato. E questo è fondamentale per il capitale umano, perché una persona che lavora è in grado di acquisire abilità in continuazione, si apprezza, evita le conseguenze psicologiche e sociali della disoccupazione. È fondamentale per uno Stato farsi carico di questa cosa. perché la moda di monetino lo prevede. Vedete, permettete di mantenere il capitale umano produttivo ed attivo non è una paracella per tutti i mali che lavora. Cioè si possono fare anche altre cose. Ecco la professoressa Cerniava, ve la volevo presentare, la foto in basso a sinistra. A destra è una foto presa da suo profilo Twitter, con questo foglio che io ho tradotto. Perché vedete, di fatto, poi si tende anche a replicare ciò che si fa nel lavoro. Sono una professoressa di economia che non racconta favole su come il mercato l'ingiustizia sociale, la disoccupazione e l'erronea disuguaglianza di eseguaglianza, è pacifico no? Lavoro su politiche per il pieno impiego, per l'equa distribuzione dei redditi, la giustizia sociale e la condivisione della prosperità. Io sono del 99%, cioè sono queste persone che poi si buttano a capofitto nel lavoro che c'è la produzione Questi sono i famosi sette 7 punti, immagino che voi li Allora ecco, a fiscal compact e del pareggio di bilancio, che mi sembrano abbastanza logici in questo contesto, ma se abbiamo un attimo capito di che cosa stiamo parlando, eh, eh, viene da sì soprattutto la legge del bilancio questa è una cosa che va fatta praticamente immediatamente lo stesso Bezzani disse che stiamo avanti, che ci viviamo da soli poi loro l'hanno votato ma vabbè la coerenza è un e via adozione degli euro bond perché dobbiamo adottare gli euro bond se magari quando usciamo dall'euro torniamo ad usare la dirà allora voi mi direte vabbè ma il referendum per la permanenza dell'euro beh allora se facciamo referendum per la permanenza dell'euro poi lo dobbiamo fare girare a cannone come si dice oggi tutte le informazioni su quello che fa l'euro se non una cosa del genere la dobbiamo far girare per tutto perché la gente prima di esprimere un parecchio deve sapere cosa fa se no la democrazia è buona no? con le informazioni che voi agirete quella roba che è bella che magari siete voi che avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità cioè ma quando dicono una cosa del genere ma io non ci chiedono veramente o di bamboncioni oppure stiamo distruggendo il futuro dei nostri figli o di voi. Cioè, vi dicono queste cose e voi vi dite, no, no, non usciamo dall'euro per carità e per l'amor di figlio. Eh, no? Allora, prima mandiamo in una serie delle informazioni e poi eventualmente lo facciamo. Ma perché dobbiamo perdere tempo con un referendum quando i risultati sono chiari davanti a tutti? Cioè, io non lo farei il referendum, lo uscire dall'euro. sia la forza politica prima in Italia, prendete i responsabili fare che cercate di trovare in modo che si abbia un minore impatto politico possibile con un maggior risultato economico, se no noi qua ce volete fare, la prossima volta invece delle elezioni non a guardare civile. Ok? Alleanza tra i paesi mediterranei con la politica comune, io sono più che d'accordo. Però la facciamo sulla base del reciproco rispetto delle reciproco come diceva Leftiz. A noi ci serve una cosa, poi ne serve un'altra, parliamo. O la Cina e l'Iran sono d'accordo, l'Iran deve petrolio la Cina facendo solo quadrane in quadro e di fatto poi di converso da Cina a Gary. Qual è il problema? Ci mettiamo l'accordo, che facciamo? Ok, investimenti in innovazione e innovatività produttive esclusi dal limite del 3%, non deve esistere il limite del 3%, sapete, è uscito un articolo sul, sul Sole 24 Ore, quindi no, c'è una ricompottista da un questi, sul Sole 24 Ore è uscito un articolo su come lo viene lavorato del 3%, Durante, eh, durante gli anni bellissimi è superato. durante gli anni 80 c'era una fortissima spesa deficit da parte della Francia e hanno fatto che si hanno visto che c'erano questi 100 miliardi di spesa pubblica hanno visto che erano il 2,6% del PIL francese e hanno pensato cioè, l'1% mm, sembra un po proprio l'1% non può andare insomma non possiamo nemmeno solo due 2 mm, è un po' basso per i politici poi come fanno i governi a gestire il malcontento popolare del 2% Vabbè, poi è 26, famo 3 e se volessi d'accordo, è così? A e siamo tutti d'accordo: cioè, 3% del limite massimo di spesa tecnica previsto dagli accordi europei è nato così. Famoso, allora Camera. Quindi, io direi che questo 3% deve essere poco messo da fare. Si, sì, si, sì, beh, è detto da Francesco, Esatto, finanziamenti per attività regole e generalmente finalizzate ai consumi nazionali interni. Io la cambierei con pieno impiego. Vedete da quindi ci mettiamo bene in piego invece di il finanziamento e alla fine grazie di tutto